Vi faccio vedere una cosa di tre minuti. Sull'ultima cosa che potete fare, che è una vera e propria tecnica, questa ecco, vedete. Scrivetemi per favore in chat se vedete. Sì. Perfetto. Allora, per fare questa tecnica, che di fatto è una tecnica di risveglio del corpo lunare, e vi ricordo che il corpo lunare lo sveglierete in voi, ma anche percependo lo stato lunare della realtà. Quindi, guardate un albero e poi sentitelo nel e vi arrivi la percezione sottile. Punto. Guardate un oggetto e poi vi ascoltate la percezione sensibile e basta. Ok? Vi ricordo che anche la natura ha il corpo lunare, ha il corpo sensibile. Tutta la natura. Per fare questo vi servirà ehm, un piccolo vassoio che non sia molto alto e per fare questo vi servirà d'argento, quindi le argenterie delle nonne a volte <ride> tornano utili, no? Ricordatevi che l'argento è proprio il metallo della luna, ok? Poi dovrete riempirlo di acqua. Fatele, eh, queste cose, perché vi danno conoscenza dopodiché una semplice candela accesa vicina in modo che la fiamma possa specchiarsi dentro la vostra bacinella ora il corpo sottile è cioè il corpo lunare il corpo sensibile Spero che abbiate capito che è anche quello che reagisce a una situazione che può accadervi nella vita. L'avete capito questo? Cioè, per esempio, se vi capita qualcosa di brutto e siete tristi, è grazie al corpo lunare che siete tristi. Perché è una cosa che sentite, giusto? Quindi voi siete tristi con il corpo lunare. Non è che il corpo fisico è triste. Infatti sapete una cosa interessante che oggi stanno scoprendo che è la psicosomatica, eh, siccome se sei triste troppo, il corpo lunare te lo manifesta nel corpo fisico, piano piano, e diventano malattie psicosomatiche. Ma al di là di questo, guardiamo assieme come funziona, vedete no? La ricettività dell'argento, perché l'argento fa dei riflessi, delle ombre, tutte sue. Ho provato con l'acciaio, non è la stessa cosa. L'acqua, sempre simbolo del vostro corpo lunare. La luna nel cielo rispecchiata nell'acqua. Questo è il vero simbolo proprio del corpo lunare. Quindi meditate su questo se avete possibilità. fi metterà molto in contatto col corpo lunare, se voi durante una bella luna piena, no? mettete una bacinella sempre, magari questa qui d'argento, sotto la luna e guardate la luna, questo naturalmente eh, vi farà, eh, vi sarà molto di aiuto. No? Ma noi guarderemo adesso cosa succede. Mi metto giù, in una semplice candela. Allora, Interessante, dovrete farlo voi, perché con il telefono non si vede molto bene. Quello che accade è che voi, concentrandovi, cioè quello che accade è che voi vedrete i riflessi della candela nell'acqua. Però. Vedrete nell'acqua due candele, e non una. Non so se si vede dal video. Si vedono due dal video? Forse sì così. Forse così si vedono meglio? Comunque se lo fate nella realtà, diciamo così, si vedono due candele. E voi dovrete semplicemente, diciamo così, osservare, con la percezione, trarre conoscenza. Sì, dal video si vede la seconda, che è quella lì, e questa è la seconda, e questa è la prima. ecco, Solo che la prima non c'ha quella sfiammata che si vede nel video. È una semplicissima candela in realtà. Eh? Però... Nel video si vede un po' sfiammata, <ride> un po' allungata, <ride> un po' così vabbè, invece vi cambierà completamente tutto se lo fate da soli. Allora, questa è una contemplazione. Contemplate piano piano la, la prima candela, cioè quella lì che sta facendo la sfiammata, perché quella sarà, diciamo così, il corpo lunare, vi metterà in sintonia col corpo lunare ehm, nello spazio, quindi quello di cui abbiamo parlato tutta la sera, va bene? Vi apparirà però una seconda candela che voi rimarrete un attimo scioccati perché è completamente diversa. C'è un'altra Energia ed è sbiadita. Oh, no? Queste due candele venivano chiamate la fiamma luminosa e la fiamma oscura. Vi ripeto, dal video non si vede. No, non si vede bene. Ed è giusto, perché comunque è una cosa che è, è un'esperienza, no? Che uno deve fare. Venivano chiamate la fiamma luminosa e la fiamma oscura. Lo capirete il motivo. Lo capirete solo, anche solo guardandole, Capirete benissimo cosa intendo. La fiamma luminosa è quella che vi mette in contatto con il corpo lunare percettivo nello spazio. La fiamma oscura invece vi mette in contatto con il corpo lunare nel tempo. Questo è quanto. Cosa ci dovete fare? Dovete semplicemente meditare su questo, capire, per esempio, no? questa qui è la fiamma della candela, se io soffio nell'acqua, no? oppure se io muovo l'acqua, se io ci soffio, vedete il riflesso cosa fa? No? Questi sono i pensieri che mette l'aria, i pensieri con cui l'acqua è il corpo lunare. Quindi questi sono i pensieri e vedete cosa fanno i pensieri quando pensate, pensate, pensate a qualcosa troppo. No? Non vi permettono la chiarezza. Così come quando. Le, sensi le sensazioni che avete dipendono da qualcosa di materiale. Vedete? Se io muovo direttamente la materia, cioè il vassoio, ancora non ho la luna nella luna. Vedete? Quindi, sia se io muovo le acque che se io muovo questo, capito? Questa qui è la condizione normale degli esseri umani, no? Che non hanno controllo proprio su un cazzo e nulla. Ecco, immaginatevi in queste condizioni qua, praticamente, no? C'è impulso, è impulso, perché siamo naturali, la natura segue il suo corso, c'è impulso, ma, capite, non c'è assolutamente ehm, controllo, diciamo così, della propria volontà. Io vi rimetto di qua, così vi, vi possiamo, ci possiamo salutare. Allora. Ecco, vi dovreste vedere, credo. No, di qua. Eccoci qua. Allora, fatemi sapere come, come va, se state bene, se vi è piaciuto quello di cui abbiamo parlato. Se vi è piaciuto quello di cui abbiamo parlato, se, ehm, se secondo voi è stato utile. In qualche modo, perché poi sai, non, non sai mai che ah, non fa una cosa, ma non serve a nulla. Eh, okay. ok perfetto perfetto sono molto felice che vi sia piaciuto davvero molto felice perché quando quando queste cose appunto ma non è solo piacciono sapete risuonano questa è la parola giusta quando queste cose risuonano vuol dire che il corpo lunare è maturo, vuol dire che il corpo lunare è maturo per iniziare a farvi magari ricordare de del potere che potreste avere sulla vostra vita, potere anche di manifestazione che in realtà vi spetta. perché non avete idea di quante persone potrebbero esistere che invece non riconoscono niente, non gliene frega niente, capito? Cioè il corpo lunare è completamente schiavo di qualcosa, diciamo così, inerente a, al modello mangio, bevo, faccio sesso, lavoro, dormo. Il corpo lunare è completamente dedicato a questo, che non rimane neanche un po' per, praticamente, essere guidato da cosa? Da quello che c'è sopra, l'avete visto? Dal sole. Quindi questo vi sto dicendo. Probabilmente, se uno capisce quel che si dice, se uno davvero dice, ah, ho capito, allora vuol dire che hai una maturità comunque a volte maturata da tante vite passate, eh, mica di però vuol dire che hai comunque una maturità per aver capito per cui il sole non è più così lontano. Quindi io vi auguro una buona notte a tutti quanti. Mi spiace aver fatto un po' tardi, soprattutto per coloro che non ci sono abituati, ma purtroppo Saturno non perdona, <ride> cioè il tempo è spietato, eh, potevo dire tutto in un minuto, no? Si poteva fare... <ride> finito, però invece Saturno fa la falce, no? Avete presente? Fa la falce, eh, così è. Abbiate una buona notte, carissimi, benedizioni a tutti voi e benedizioni al vostro Mercurio, al vostro Ermete che può aver rallentato, può essersi rilassato, può... ma mai vedo e mai ha rinunciato e mai si è addormentato del tutto. Buonanotte a tutti voi.